Ciao tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi voglio condividere con voi la ricetta del castagnaccio fatto in casa, non si tratta di nessuna rivisitazione ma della ricetta originale infatti il, lo chef in questione non sono io ma il babbo di Jamie, quindi lascio a lui Mi Hai messo 500. cosa? 500 grammi di farina, di castagne di castagne, non l'ho mai fatta da 500, ho sempre usato i 300, 350. Ecco, qui stai già mettendo le mani avanti eh se non viene, ti conosco. No, no non E <ride> eh, metto... 338 ml di acqua. Sì, questa è una cosa mia, la variante mia. Che io metto acqua e latte, non metto tutta acqua e non metto tutto latte. Ne metto eh, 150 più di 500, quindi 650 in tutto. Ok. okay. Preciso. E adesso... Bene, ok, poi adesso passiamo allo zucchero e al sale. Allora, un bel cucchiaio di sale, fino? Sì, ok, Ok. e invece abbondante zucchero. Dov'è lo zucchero? Abbondiamo, uno, due, tre adesso dobbiamo spengerlo perché è acceso il fuoco? no spengere la farina ah. spengere l'impasto tipo mischiare significa? si sì, mm. spengerlo nell'acqua probabilmente qua mancherà di acqua che andiamo a piacere no latte soprattutto Quindi hai aggiunto latte fino ad aggiungere un, un bel Esatto, una bella cosa fluida. si, Sì, sì. Allora, 80 grammi di uvetta. E abbiamo un po' di uvetta. Vabbè, l'uvetta. Eh, l'uvetta, basta, basta, ce la teniamo tutta quella. L'uvetta va spenta in acqua tiepida. Sì. Noci e pinoli. 100 grammi? Si, sì. okay. eh, ci vorrebbe 100 grammi di pinoli, noi ne abbiamo, ne abbiamo pochi. Sì, eh. Si, fa con quel che siamo, ne abbiamo 40 grammi. un po' di non... le noci dobbiamo anche spengerle. No, tricarle. Io le spengerei, però. A sto punto. Eh, scusa, non ho capito. Cioè, siamo coerenti, no? Ti prendi in giro? No detto in Toscana prendi per culo E <ride> ecco. qui Jimmy Gianmarco ma non rispondi mai molino. io risponderò mai a come sono No, il problema è che ci serviva uno dei ladroni dei palati che pal <ride> pal <ride> ci serviva via Pinoli E cosa hai comprato? 100 euro al chilo Cioè hai origine. comprato l'unica cosa che non serviva Ma ha detto l'uvette C'era già Io sapevo che c'era l'uvetta uh, Non ho buttato il coso, vedo eh, vabbè, Ma cosa mi prendi in questo stavo? <ride> no, io non bello. Si spengono anche questi dentro Sì. Poi è un Pinoli non si sposo a Oh, mm. Sì perché se no non si finisce. Non costa, non costa nulla ma... Aspetta! 1, 2, I te ignoranti io so accente E 3. Io bello e tutto. E 3. Poi se non è si, vedere si vedere. può anche io non... Io posso metterlo. fare il mio conti. <ride> può anche non metterlo perché poi tanto bisogna bagnare... Io Matilda e tu La teglia, teglia. Io la metto da tutte e due parti, quindi di olio va buonissimo sì, Si in abbondanza L'olio lo puoi mettere, da, mettere sia di... Una mintalata d'olio Una mintalata d'olio E vai sul sicuro Nella ricetta, no, non è vero, sono due cucchiai no. d'olio Tre non ho messo E tre. poi altri sulla teglia Ma non metti la carta da forno? No, no. È talmente oleoso Caccia Anzi, adesso va un dolore non è che non posso sì, non si, si potrebbe anche modo. mettere la carta da forno si eh? stacca no è brutto è eh. poi non è insomma è si cosa eh, si. È esempio, ma... si ammazza gli alberi Dai, invece con, con con gli... Eh, no è vero <ride> sì. usare la carta vuol dire ammazzare gli alberi quindi, quindi questo è un castagnaccio, castagnaccio ecologico sostenibile ecosostenibile certo è, è un bio e privo di Ommemm era ora, west, ora. West, eh, bagnare la, la teglia o le mani non è proprio... Però, Vabbè, casadino Grazie, uh, uh, questo, ecco, questo l'ho fatto buono Anche più basso Posso inclinare? Inclino pure quanto ti pare Ma quanto sottile deve essere? Il più sottile è e più buono è Ah, ok a me il mollicione grosso non mi piace. Mettendo ultimo perché rimangano sopra e prendano il croccantino. Ma laggiù, laggiù papu, qui. Vai, non basta, non E adesso? Allora, aspetta, ne facciamo uno col cacao uno senza, questo senza. Perché evidentemente Niccolò ha limite, poi... Sì. anche per avere una di pelle, sei no? Vai, spolvera. Oh! Eh, andiamo a vedere cosa è fatto. Teglia numero uno. Teglia numero uno, teglia numero due. Con troppo. Uno, due. due. Questa è perfetta. Eh, fai pure... Occhio all'olio. Sì, Okay. Con una forchetta, provo un po' a bucarlo. Si, sì, senti com'è bello, denso. Si, si, si. Basta. Ok, ora lasciamo raffreddare. Okay. Qui spingiamo tutto. Questo è ciò che è avanzato dopo un giorno. Quindi direi decisamente apprezzato. Io non ho ancora avuto modo di assaggiarlo. Quindi ora, taste test del castagnaccio toscanaccio. un yes. no. mm. un castagnoso! È Questo è castagnoso! È buonissimo! Eh, dai! Un pizzico... Mm. No. Non potrei mai trovare una cosa più castagnosa di questa, lo sai? L'avevi assaggiato? No, ammetto il castagnaccio mm. Ma perché... Ma sempre sono un po' strano. Fai uh. ombra! Babbo Giacomo! Approvato. Approvato, bravo già. Approved. Sarà fierissimo di questo yeah. video, lo guarderà <ride> di dietro. Ciao, ah. Ah. Ah. dove è andata la spalla? La partita! Stop. Beh, comunque a casa ce l'ho anche la farina di castagna, riproverò a farlo. Oh.